Il coronavirus è oggi nelle baraccopoli. Le regole per difendersi sono impossibili. Mantenere la distanza, impossibile in una baracca. Scuole chiuse impossibile mangiare. Igiene? Impossibile se lavori in una discarica. Noi cerchiamo di fare l'impossibile: un pasto al giorno per duemila bambini e il controllo della salute. Dacci una mano. Con il tuo aiuto, con le tue donazioni, con il tuo volontariato, sottoscrivendo il nostro 5 per 1000 puoi aiutare tanti bambini. Grazie.